Oggi affronteremo l'argomento del franchising immobiliare quando di solito facciamo colloqui con degli interlocutori, agenti immobiliari, titolari di agenzie immobiliari, in pratica notiamo delle perplessità, gli diciamo guardi contatti a caso qualche nostro affiliato e senta cosa ne pensano del nostro franchising. Francesca ci sei? Sì, Sì, sì sono qui. Francesca ci ha contattato nel 2019, maggio 2019. Verso la fine del 2020, la decisione, l'idea, di entrare a far parte del nostro gruppo. Ecco, io vorrei che te sviscerassi un po' quelle che sono state le tue perplessità iniziali, se ce ne sono state, allora, io ho sempre avuto molta attrazione per questo gruppo perché mi entusiasmava, però le mie perplessità erano legate al fatto che, eh, avendo già un'agenzia da più di 15 anni, quindi da 16 anni, mi sembrava quasi eh, dispersonalizzarmi per alcuni aspetti, gli affari sono sempre andati bene. Avevo poca fiducia nei, nei franchising in realtà, perché pensavo che ti legassero troppo e ti dessero poca autonomia, cosa che invece io ho sempre voluto perché ho sempre lavorato eh, in autonomia. Eh, però da pochi giorni dopo la firma ho dovuto fare un passo indietro e riflettere perché ho notato che effettivamente eh, il lavoro è diventato molto più fluido, molto più snello eh, mettendo l'insegna io abito in provincia, quindi anche questo poteva sembrare quasi che ha no, chiuso un'attività per aprirne un'altra perché gli affari non le andavano bene. Invece no, devo dire che è arrivata una mole di lavoro molto superiore a quella che già avevo, che era importante, soprattutto nell'acquisizione degli incarichi. Oggi la gente fa la fila, dico la verità, fa la fila per entrare per affidarmi il suo immobile. Tra l'altro ho riscontrato anche una, una presenza molto importante del gruppo, non pensavo fosse così conosciuto eh, dalle vec vecchie generazioni e anche dalle nuove eh, è poco che sono affiliata con voi, però devo dire che i riscontri sono, esistono e sono reali, sono Quindi, super soddisfatta. Mi fa piacere questo. No? Eh, noi non abbiamo eh, diciamo, problemi ad avere i clienti che comprano gli immobili, noi abbiamo necessità di avere incarichi da poter, quindi immobili da poter collocare sul mercato. E mi fa piacere, appunto, che grazie al nostro brand tu hai maggiore facilità, come hai detto te, ho la fila di persone che vengono e mi compiscono incarichi. Anche perché la televisione, Francesca, anche lì in quelle zone arriva, no? Quindi. Sì, ma è anche l'organizzazione, l'organizzazione che poi che voi ci fornite, che comunque dà una sicurezza in più al cliente, una tranquillità diversa, eh, quasi che si sentono no? più tutelati secondo me. Sì, infatti mi hanno raccontato che tu hai detto ad Alessia, la nostra responsabile della divisione franchising, l'avessi fatto prima. Vero, è vero. È stata una lunga trattativa Dolly con lei, però noi siamo abituati alle trattative, alla fine spero che vada bene, che questo affare l'abbiamo concluso bene in ah, trappi. Ah, sì, sì, ma guarda, insomma, anche un, da una parte anche un pizzico di pigrizia, no? magari uno pensa, oddio, devo stravolgere l'attività, devo cambiare il mio sistema di lavoro. Io, come dico sempre, noi, cioè, il nostro lavoro è uguale un po' per tutte le strutture immobiliari, non è che noi ci inventiamo chissà che cosa. Chiaramente noi abbiamo degli strumenti che riescono a farci performare meglio. Tu già da solo andavi bene e infatti dicevi ma io vado bene, ma cioè, per quale motivo devo avere questa esigenza di fare questo salto prendere un marchio eccetera Ecco, oggi ti stai accorgendo che effettivamente è una maggior opportunità di business e questo ma questo anche in tempi di covid e chiudo dove eh, sappiamo bene che gli appuntamenti erano difficili perché non si poteva uscire invece con i virtual tour con il web con il web marketing ho riscontrato delle opportunità che prima non avevo, non, non avrei mai potuto avere la visibilità che ho oggi, questo è sicuro perfetto Grazie Francesca, vi ricordo a tutti di commentare ed invito anche a formulare delle domande qualora insomma, non riusciamo a toccare degli argomenti che magari sono di vostro interesse.